Puoi venire No, no, no, no. no Vabbè, salta, vai, tutto Ma bello. no. Vieni, vieni, Beh, a questo punto voglio sapere anche il tuo primo concerto, se ti ricordi, la tua prima grande emozione con la musica. La grande emozione è stata quando mi hanno chiamato a suonare nelle chiese, ma soprattutto il vapore freddo, perché nelle chiese c'è un gelo, quindi in genere ero sempre in dicembre, gennaio con un organo, con un'acustica pessima e mi sono aiutata col solfeggio, quindi sapendo il solfeggio lì vai avanti perché non è che ti puoi fermare. E, in genere ho collaborato con tanti cantanti e adesso per me è un onore per Maria Luisa, Maria Luisa è brava e poi. L'amicizia sta da una parte, però la professionalità dall'altra, cioè quando ci suoniamo insieme eh, bisogna ricarire tutto, Beh, <ride> bisogna studiare, eh. perché non è che ha tempo da perdere. No, no. eh, eh, questo, questo eh. Eh, sì. E, e quando hai deciso che insomma, la musica sarebbe stata una parte molto importante? Eh, quando poi? non puoi farne a meno, eh. <ride> non puoi farne a meno, è importante, un po' devi sentire, devi, devi sentire il suono e invece il tuo incontro con Bruno l'altra volta non ce l'hai dato Bruno ci siamo incontrati cioè, tramite tramite, tramite l'associazione tramite tramite Maria Luisa è, è sempre lei. Maria Luisa è sempre lei è sempre lei è sempre lei artigia ha detto guarda un mio amico, l'associazione di La Ischia per l'arte, e dico va bene, andiamo, sono andata giù, e abbiamo trovato un'accoglienza per Eh beh, certo, poi che una... brutto una, Che brutto puoi andare a Ischia, è vero, è bruttissimo. Che brutta esperienza, <sessificatrice> eh, no è proprio brutta. No, no, no, no, no, <traffentlicho> no, io l'ho visitata. Sì, ma certo, è logico. È bellissima, è bellissima, poi l'accoglienza che abbiamo avuto come si mangia male, è brutto male. Beh, tutti sì, ci auguriamo sì, di sì, magari sì, riunirci di riunirci, diciamo... di riandare eh, esatto. magari in tempi migliori con meno preoccupazione siamo, siamo sicuramente allora un altro allora, grandissimo applauso grazie, grazie, grazie.